Salve a tutti caro e benvenuti in questo mio nuovo video quest'oggi rimaniamo in Europa, esattamente in Germania con un talent famosissimo che SuperJu è nato nelle stesse epoche di American Idol e compagnia bella negli anni 2000 mi sembra giusto un po' assaporare talent molto diversi per cui mi sono detto perché non la Germania? il talent che prenderemo in questione si chiama Deutschland sucht den Superstar e quando ho capito in abbreviato è DSDS Ma oggi ci baseremo più sui casting di quest'anno Cioè perché tipo andare a prendere i casting degli anni 2000, 2005 Per cui scriviamo DSDS2021 Se sì, vabbè tac. E troviamo questa pagina Andiamo subito ad ascoltare il primo Questo già mi ispira il nostro proveniente in questione si chiama Carl Gero e canta a Bruises, i Cavaldi, conosciutissimi. Spettacolo. Bravissimo. You keep my head from Bravissimo I've been told, I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, oh my lord, I need you to pamper Bravissimo veramente ragazzi, Ma andiamo avanti. Se questo è il primo provinante il livello è questo veramente. Dai questo è figo, questo è figo. Party boys don't get Push it down. Allora ragazzi è SpongeBob, SpongeBob Wow! Dai, eh. Sì, ragazzo Ragazzi, è il vingitore di DSDS 2021 Ma andiamo avanti Taglie, basta pubblicità del... Hey mama, ich weiß du machst dir sorgen um mich Sorry mama, doch diese Dinge bringen essen auf den Tisch Ich bin nicht kriminell Ich brauch doch nur das Geld Mache das doch nur für euch Mamma Glob mi ha colpito. bravo. Sempre Luis Capaldi Scappaldi. A febbre, lui Scapaldi was just kidding myself. Grazie, si riprende, si si riprende, song riprende song sicuramente. And so Dai, bravo, bravo. Ragazzi, molto bravo. Mi dispiace per quell'errore, ma state l'emozione, il momento. Andiamo avanti. Sempre stile turco. Cioè, bellissimo. No, okay. no, Madonna, i cantanti ci sono quest'anno mi sa eh anche se non è che conosco quelli quelli precedenti però hai eh, qualche ragazza Emily Sande You've got the worst to change nation, but you're biting your turns. Spend a lifestyle stalking style. If no one ever easy, I wanna sing, Direi che questa non mi convince tanto. Andiamo con l'ultimo. Questo pezzo lo amo. Ha uh. sbagliato tempo però è bravissimo ragazzi però ragazzi ha una voce pazzesca grazie eh? no, voce pazzesca purtroppo l'emozione gioca a brutti scherzi per cui io lo giustificherei tantissimo Grazie. il video termina qui durerebbe sono mille anni Spero che qualche tedesco qui sotto commenti. Come dica la sua di questo talent di queste voci che ci sono quest'anno. Poi, se magari il video fa abbastanza visualizzazioni, è probabile che porterò anche le fasi successive di questo, di questo talent. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale se volete, seguitemi su Instagram e ci vediamo alla prossima.